Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi devo assolutamente ringraziare Andrea di c race Online, che avevo già discusso di una sua mod e mi ha proposto di testare la sua bellissima Alfa 4C S2 EVO che testeremo sul circuito che ci verrà, vedrà protagonisti questo venerdì per il campionato Seattle TCR e eh, assolutamente ragazzi voglio testarla insieme a voi, intanto vorrei fare una panoramica perché veramente la realizzazione di questa mod è spettacolare sono, mi sono addirittura scelto la skin del mitico Valentino Rossi e direi di andare subito in pista per non perdere tempo mi sto confondendo con i tasti e andiamo a testarla intanto audio mostruoso, vediamo all'esterno senti mm, qua Mamma mia What a monster ragazzi Mamma mia Una reattività ragazzi Spaziale Mamma mia ma quanti newton metro sfrutta quest'auto, <ride> si sì, sviluppa Vai. prima cosa, audio mostruoso, fisica di guida mostruosa, cioè fuori dal normale st'auto mamma mia l'interno è pazzesco, dovrei testarla con il casco di realtà virtuale, qui Vincenzo mi bacchetterà le dita come si faceva una volta il force feedback risponde perfettamente ma è un mostro sta macchina ragazzi, bellissima lungo il fabbri e sono abituato con le, le leon quindi mamma mia ragazzi ve la consiglio C-Race online magari vi lascerò il link del forum dei ragazzi contattate Andrea per maggiori informazioni perché persona davvero squisita c'è un campionato con questo ragazzi è impossibile <ride> che bestia 6 marce 2.90 1.93 300 all'ora mamma mia ragazzi una reattività impressionante Pam dentro la curva mamma mia Guarda, anche se vado largo, una trazione che non finisce mai, erogazione di potenza micidiale per questa macchina ragazzi. Intanto ricevo messaggi su Steam, non importa, questo è il bello... Delle registrazioni così. Ah, ragazzi, ve la consiglio. Mamma mia, divertimento puro, pazzesco. Ah, questa qua. Cioè, non, ti viene voglia di non smettere mai cercare i limiti di quest'auto la frenata è impressionante raga francamente il dettaglio non è assolutamente malvagio bravi ragazzi con queste mod stupende 300 all'ora guarda che bomba dai ragazzi ultimo giro insieme a me poi vi lascio tranquilli cerchiamo di fare un po' più i pazzoidi con quest'auto Divertentissimo ragazzi. È una macchina estrema, eh? ovviamente. Per chi ama le auto un po' stravaganti, potenti, belle da vedere. Vabbè, vabbè, vabbè. Mettiamo un po' di replay. E su questo spettacolare replay ragazzi io vi consiglio assolutamente di andare a visitare il sito dei ragazzi di C-Race Online, ormai sono diventati amici miei, eh, questa mod è veramente speciale, la vedete realizzata in modo eh, maniacale, eh, ringrazio ancora Andrea per avermi dato la possibilità di testare questa mod, per maggiori informazioni se vi interessa ragazzi il sito ve lo lascio in descrizione, C-Race Online. Dopo questa piccola prova di questa mod, spero che vi sia piaciuto, noi vi ricordo che l'appuntamento è per venerdì alle 21 per la seconda gara del campionato Seat Leon TCR, siamo a Imola. se il video vi è piaciuto ragazzi lasciate un commento qui sotto, un like, non esitate ad iscrivervi al canale, tanto è gratuito ricordatevi di attivare la campanellina qui sotto per essere notificati quando pubblico un nuovo video, noi ci vediamo prestissimo, da Fabris! è tutto, ciao!